Nel video di oggi voglio parlarti della quotazione dell'oro in borsa. Cosa significa? Che l'oro è un titolo che viene quotato in borsa e quindi varia costantemente, minuto per minuto. E da questa quotazione mondiale a cui tutti facciamo riferimento, ovviamente poi ne deriva il prezzo che i comprooro applicano a te quando vai a vendere l'oro è uno dei parametri che influenza il prezzo, perché ovviamente l'altro parametro è quanto guadagno vuole tenersi il comproro per sé, per pagare le spese e ovviamente dei guadagni a fine mese che giustifichi il business, quindi è per questo che poi ci sono comproro che pagano dei prezzi e comproro che ne pagano altri, quelli più concorrenziali e quelli meno. Però tutti indistintamente partiamo da un prezzo di borsa che è quello, varia costantemente ma tutti facciamo riferimento a quel prezzo, a tutti i livelli, dai comprori, alle fonderie, mano a mano a salire, ma il prezzo che parla è quello di borsa. Tu che stai a casa e hai dell'oro da vendere, come fai a capire quanto è questo prezzo? Perché potresti pensare che è magari un prezzo riservato solo agli operatori del settore, è un prezzo che solo pochi possono sapere, in realtà è pubblico, è un prezzo di borsa, tutti hanno accesso a quello che accade in borsa. Ci sono dei siti, che gli permettono di vederlo. Uno dei tanti a cui la maggior parte di noi fa riferimento è un sito internazionale, si chiama Bullion Volte. che in realtà vende oro da investimento, però mette a disposizione un, un grafico che è, è ovviamente attendibile perché è allineato con la borsa e a cui possiamo andare tranquillamente a dare un'occhiata e a cui io costantemente, più volte al giorno, guardo per vedere il prezzo che ti posso applicare quando vieni a vendermi l'oro. Andandolo a vedere, oriobullionvolt.it, prezzo oro, qui abbiamo l'oscillazione dell'oro nelle ultime 6 ore. Qui abbiamo il prezzo al chilo in euro e qui il prezzo al chilo in dollari. Mm, possiamo ovviamente settare il grafico per avere una panoramica più ampia, ad esempio possiamo metterlo a un mese, qui ci farà vedere la quotazione dell'ultimo mese, come puoi vedere è scesa di molto, ha perso 1,30€, perché a novembre stava a 37,6€ e adesso stiamo a 35,3. È possibile vedere quindi come è variato il prezzo nell'ultimo mese e quindi di conseguenza come sono cambiate le quotazioni dei comproro, quando vai a vendere l'oro. È ovvio che se vai a vendere in un momento in cui il prezzo dell'oro è alto, tu otterrai di più, ammesso che tu trovi un prezzo ehm, che ti fa un prezzo di, di mercato, non ti imbroglia, non, non cerca di trattenerti dei soldi ingiustamente e in modo fraudolento e sia sì anche concorrenziale, quindi abbia degli accordi lui con le fonderie che gli permettono di stare sul mercato a prezzi concorrenziali e non sia Ovviamente troppo desideroso di trattenere i guadagni più alti di quanto dovrebbe e quindi riesce, non riesce a pagarti un prezzo buono. Da questo grafico tu puoi fare degli studi e vedere come, ad esempio, nell'ultimo anno il prezzo è cambiato. Puoi vedere che è passato da 39,5 a 35,3. 39,5 parliamo di luglio. 2016 è stato un, un picco massimo 35,3 quello di oggi ma possiamo anche vedere che un anno fa esatto stava a 31,4 quindi se avessi venduto il tuo oro un anno fa si avresti rimesso esattamente 4 euro al grammo facciamo un esempio vai a vendere 100 grammi d'oro avresti preso 400 euro di meno se l'avessi venduto un anno fa vendendolo oggi prendi 400 euro in più rispetto a un anno fa, è anche vero che se l'avessi venduto a luglio avresti preso altri, altri 4 euro sopra, quindi avresti preso 800 euro in più rispetto a 6 mesi prima. Però questa è la borsa, tutti facciamo, purtroppo siamo succubi di quello che accade e ci dobbiamo adeguare, ehm, chi vendendo il proprio oro che ha a casa, quindi piccole quantità, e mano a mano a salire siamo tutti influenzati da, dal prezzo di borsa. Quindi se devi andare a vendere l'oro, il mio consiglio, e vai su uno di questi siti, questo è attendibilissimo, dai un'occhiata al prezzo di borsa e cerca di capire se l'oro è stabile e quindi andare a vendere un giorno prima o un giorno dopo non cambia nulla o se è molto volatile, allora lì potresti giocare di fino e andare a vendere quando la quotazione va verso l'alto che ti permette di fare questo, di ottenere un po' più di soldi rispetto a averlo venduto due giorni prima è ovvio che queste differenze tu le vedi solo se hai un po' di grammi di oro da vendere. Se ne hai solo 20 o 30, la differenza si nota pochissimo e quindi aver venduto un giorno prima o un giorno dopo magari ti cambia di 15 euro. Che ovviamente fanno comodo, però diciamo che se stai vendendo 1000 euro di oro, averne 1015 o 1000, stiamo lì. Ma se hai tanto oro e vuoi comunque approfittarne come fossi un, un broker di borsa... Questo è un ottimo modo per giocare in borsa eh, con la quotazione dell'oro e prenderti il prezzo migliore in base alla quotazione di mercato. Per oggi è tutto, alla prossima!